Ciao bambini, oggi parleremo di sillabe. Che cosa sono le sillabe, vi ricordate? Beh, sono i pezzettini che compongono le parole. Quando siete arrivati a scuola, la prima cosa che abbiamo imparato sono state le vocali. A, E, I, O, U. Una volta imparate le vocali, abbiamo provato ad unirle alle prime consonanti. La primissima è stata la P e abbiamo formato le sillabe Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Con queste sillabe abbiamo formato le prime parole, per esempio Pipa poi abbiamo imparato la lettera m e quindi abbiamo scritto ma, me, mi, mo, mu. Usando le sillabe imparate abbiamo provato a scrivere pu, ma. Poi abbiamo imparato altre lettere e quindi abbiamo potuto scrivere per esempio la parola pe, ro. Oppure la parola pa-ne, po-ca, ro-za, ca-ne. Le sillabe quindi sono i pezzettini che compongono le parole. A volte sono di due lettere, a volte possono essere di una lettera sola. Guardate, per esempio o ka. A volte le sillabe sono composte da più di due lettere. Per esempio, ka. Pra. Riconoscere le sillabe ci serve anche per andare a capo, per esempio quando la riga del quaderno è finito. Quindi ka, pra. ricordandoci di quando abbiamo imparato a scrivere unendo le sillabe per formare le parole, per dividere le parole in sillabe dovremmo fare esattamente il contrario, quindi tagliare le parole in pezzettini. In questo caso ho scelto due parole semplici che si dividono in sillabe tagliando dopo la vocale, quindi ma, no, ca, ra. Ci sono però alcune regole per dividere in sillabe. Pian pianino le andremo a vedere insieme. Guardiamo la parola oliva. C'è una vocale da sola all'inizio della parola. Li taglio. O, li, va. Taglio dopo la vocale. Nella parola folto ci sono due consonanti vicine taglio tra le due consonanti, fol, to. Anche nella parola lampo ci sono due consonanti vicine. Non lasciatevi imbrogliare dal fatto che la P vuole stare sempre con la M, sono comunque due consonanti e taglio, lampo adesso nella parola nespole è vero ci sono due consonanti vicine ma la prima è una s la s mm, è piuttosto dispettosa e vuole sempre andare a capo quindi dividerò ne spo le tagliando prima della s Rivediamo la regola con la parola artista. Vedete, ci sono due consonanti vicine qui e altre due qui. Ma in questo caso, RT, posso dividere. Ar, T. Qui c'è la S, vuole sempre andare a capo, quindi dividerò così. Ar. -ti. T sta. Tutto a capo. La prossima regola è molto semplice. Vedete? Una doppia. Le doppie si dividono. GAT TO. Le prossime due parole sono segreto e obliquo. La lettera R e la lettera L Vogliono sempre rimanere con la consonante che le precede. Quindi dividerò SE, GRE, TO, O, BLI, QUO. Osservate la parola occhiali, contiene una doppia, certo ma qui vedo due consonanti vicine pensateci bene quelle due consonanti si possono dividere certo che no perché formano un unico suono servono a dare il suono K duro insieme alla I chi quindi dividerò la doppia o c lascerò insieme il suono chi e poi toglierò l'ultima sillaba ok chia li ok chia li non posso dividere due lettere che formano un unico suono allo stesso modo il suono gli deve stare tutto insieme sono tre lettere, due consonanti ma non posso dividere perché questo è un suono solo in questo caso dividerò fo, lia, me, fo, lia, me. A questo punto scoprirete da soli che nella parola ragnatela il suono gn pur essendo fatto da due consonanti, non si può dividere. È un suono. Quindi taglierò così. Ra, gna, te. La, gn, sta tutto insieme. Osservate questa parola lunghissima, asciugamano. In realtà è molto facile da dividere in sillabe. Perché? La prima è una vocale, poi c'è il suono sh. Posso dividere un suono solo? No, quindi starà insieme. A, sh, ga, ma no. Quindi, rivediamo le regole. Taglio dopo la vocale. Stacco la vocale da sola all'inizio della parola. Taglio tra due consonanti. Divido le doppie. La S vuole sempre andare a capo. Lascio la R e la L insieme alla consonante che le precede. Lascio insieme le lettere che formano un unico suono. chi nj sk è tutto Chia, pro.